Allora, continuiamo con, eh, riprendiamo se volete, con lo scrivere qualche simulatore e in particolar modo prendiamo il simulatore più comune in assoluto fra tutti i possibili simulatori ed è il simulatore di code, ovvero sì, ci sono tante persone che devono fare una qualche operazione e io devo decidere come organizzare un certo numero di eh, postazioni che offrono un servizio di sportelli e vedere come si comporta la coda, come si comportano le code al, al variare il numero di sportelli, delle strategie, eccetera. L'approccio più semplice è quello di dire: io ho un certo numero di code a disposizione, un certo numero di sportelli, davanti a ogni sportello si forma una coda. Quando le persone arrivano decidono in quale coda mettersi e nello sportello verranno servite le persone nell'ordine in cui sono arrivate. Questo è la, la, quello che succede diciamo, abitualmente, questo è quello che succedeva eh, fino a non troppo tempo fa nelle poste italiane o nella, in, nella farmacia che ho sotto casa, ad esempio. Mi fa regolarmente in ma ma eh, questo è un altro discorso per cui c'è una che mi passa davanti perché si mette in un'altra io trovo sempre la coda più lenta però questo è il, eh, quello che noi vogliamo fare come, come simulatore eh, ci sono domande su, su non dovrebbe esserci nessun dubbio su quello che facciamo e quindi proviamo a scrivere da zero L'inizio un simulatore. Proviamo a scriverlo leggermente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto la volta scorsa, però l'idea è sempre quella di un simulatore event driven. Allora, facciamo il nostro progetto. simulatore di code per chi, è, per chi si è unito soltanto adesso stiamo, cerchiamo di scrivere insieme il simulatore eh, un simulatore per il più tradizionale dei simulatori event driven che è la simulazione di una, più persone che arrivano e richiedono un servizio Nell'idea nell classica noi abbiamo un certo numero di postazioni in grado di erogare il servizio, quindi un certo numero di, di, diciamo di serventi, le persone arrivano, si mettono in coda davanti eh, dove vedono meno persone che aspettano e man mano le, le, queste postazioni servono nell'ordine in cui le persone sono arrivate. Quindi la persona che arriva, che arriva sceglie qual è la coda in cui andare, e una volta che si è messa in coda, aspetta lentamente il suo turno. Questo è quello che succedeva nelle poste e nella maggioranza dei supermercati fino a qualche tempo fa. Uno arriva, vede qual è la cassa con meno persone, si mette in fila lì e tutti gli altri passano prima di lui nelle casse a fianco. Allora, quando facciamo un simulatore, la prima cosa da costruire, da mettere è la prima cosa che abbiamo fatto finora è la classe che gestisce in qualche modo l'evento. Quindi la mettiamo in un qualche package. E facciamo la classe evento. Allora, la classe evento Che cosa avrà bisogno? Beh, allora, innanzitutto, la classe evento, siccome è l'elenco l'evento in una lista di eventi, la lista di eventi, abbiamo visto che la event list in realtà non è una lista, ma è una coda prioritaria, il nostro evento deve estendere comparable. E quindi... Si scrive così. Vabbè. A questo punto la nostra classe evento dovrà avere sicuramente al suo interno, visto che noi vogliamo i nostri eventi ordinati secondo il tempo, un, un istante in cui avviene l'evento e finora abbiamo sempre usato un long. abbiamo anche bisogno di un tipo di evento. Allora, quali sono gli eventi che possono capitare nel nostro simulatore? Ma facciamo una enum. Allora, un, un evento che po possiamo avere è sicuramente il il cliente che arriva e poi dopo pensiamo a quali possono essere gli altri eventi e avremo il nostro tipo del, dell'evento. Quindi un evento può essere di una serie di, di, di tipi diversi. Abbiamo visto che in alcuni casi è importante legare, il, associare anche dei dati all'evento. Allora, in questo caso, visto che parliamo di persone che arrivano e persone che vengono servite, potrebbe aver senso pensare a una classe customer, persona, che arriva e quindi associare qui un Customer a ogni evento, quindi l'evento è un evento riferito a un certo cliente che sta entrando nel mio sistema perché vuole essere servito, viene servito, esce dal sistema, vediamo quali, sono, quali possono essere le cose che succedono. dove ho messo extends allora eh, a questo punto dobbiamo mettere il dobbiamo implementare effettivamente il compare to e, che però abbiamo visto essere assolutamente banale perché con per tu Ampero, eccolo qua Mm, event type scusate timestamp oh, timestamp ok chiedo scusa allora quindi il, il compareTo semplicemente chiama il metodo del long per confrontare i due timestamp e restituisce il, il minore a questo punto potrebbe aver senso costruire una classe per gestire effettivamente i customer Quindi... senso metterci, però diciamo che un evento è un certo evento per un certo cliente. Allora, il eventi vogliamo gestire. Allora un cliente arriva nel nostro sistema, ditemi voi, un cliente viene servito, un cliente esce. Uh, servito, una bella parola. Questi sono gli eventi che noi vogliamo gestire nel nostro sistema. A questo punto possiamo iniziare a pensare a qual è l'aspetto del, del nostro simulatore. Il nostro simulatore di che cosa ha bisogno? Allora, avrà sicuramente bisogno di una coda di eventi. Manca chiaramente un po' di import per farlo contento poi di che cos'altro avrà bisogno? ma se io sto eh, voglio simulare un, una situazione in cui io ho un certo numero di postazioni e un certo numero di code chiaramente mi serviranno le code una coda per postazione e le postazioni ma le postazioni vediamo dopo come possono essere quindi quante postazioni ho e poi avrò bisogno di un certo numero di code una per ogni postazione quindi avrò bisogno di un array di code che cosa c'è nelle code che sta aspettando? i customer e quindi abbiamo una, una, un array di eh, code una, una, una coda per ogni eh, una corda per ogni counter, per ogni, per ogni postazione in cui può essere servito. E iniziamo a pensare a come, a come possiamo effettivamente, a cosa fa il, il, il costruttore di questa classe Beh, possiamo dire che il costruttore riceve come parametro quanti, eh, ad esempio, quanti sono le, eh, le postazioni Quindi, a questo punto. A questo punto devo eh, creare, io semplicemente ho creato un vettore di eh, code, devo creare effettivamente le code, una per ogni posizione del vettore. metterci tranquillamente una linked list ok adesso perché mi protesta ah, sì. allora. no che cos'è customer queue scusate, new linked list customer portiamo linked list. e qui continuiamo ad avere un warning in realtà perché qui stiamo eh, facendo un new di una di una lista generica quindi non abbiamo nessuna, nessun modo per controllare che effettivamente le cose siano corrette non so come farlo se voi sapete come fare in Java per riuscire a non avere questo questo warning ditemelo io so come rimuoverlo ma non è senz'altro la cosa, la cosa più elegante da fare eh, perché io voglio avere un vettore di, eh, di code e non voglio mettermi a usare una, una, cl una classe della Java Collection Framework per, per avere un array di, eh, di code quindi che, questo sicuramente mi darebbe la possibilità di avere il, il, tutto il controllo sul, sul tipo Uh, se esiste un sistema per, per convincerlo che qui noi stiamo facendo un vettore di uh, code di un certo tipo, ditemelo comunque, il, uh, quello che noi facciamo qui è creare un certo numero di code a questo punto potremmo anche iniziare subito quanto prima a mettere il main che... mettiamo il main avere subito il main mi tranquillizza diciamo cosa è successo Allora, qui sicuramente mi serve la classe eh, Core del simulatore e importiamo il simulation core. Ah sì, qui in realtà dobbiamo dargli un numero quattro e... diciamo che siamo che siamo partiti. Uh, qui perché non gli va ancora? certo scusate il costruttore è qui è meglio se lo facciamo public allora iniziamo ad avere il nostro programma semplicemente che mettere un punto e virgola e iniziamo ad avere il programma che non fa assolutamente nulla tranne partire e possibilmente non andare in crash okay. allora torniamo ad occuparci della nostra classe core allora a differenza di quello che abbiamo fatto nelle volte scorse in cui avevamo una classe che aveva due metodi uno eh, fai... Ci sono ancora eventi e il secondo era eh, sbrigati e diciamo, gestisci il primo evento della coda. Questa volta io preferirei fare una classe che mi permetta di interrompere la simulazione in base al tempo. Quindi una, io vorrei avere una funzione che fa sì il primo evento ma restituisce un long che mi dice quando è stato il primo evento l'evento che, che ha fatto, in modo che dal main io possa dire finché il tempo non supera un certo punto, continua a simulare. Quando il tempo supera quel certo punto interrompi la simulazione, anche se ci sono ancora eventi. Quindi, a differenza delle altre simulazioni che abbiamo fatto che andavano avanti finché c'erano eventi, questa simulazione qui la vorrei far andare avanti per un certo tempo. Quindi Nessun, nessun parametro allora vediamo un po' se la corda degli eventi è vuota no. event list la coda degli eventi è vuota eh? allora se la coda degli eventi è vuota io restituisco come time, il timestamp più lungo di tutti per cui gli dico che nel tempo siamo arrivati a più infinito fra virgolette. quindi siamo andati talmente avanti che qualunque, fo, qualunque sia il limite che ha messo il main quando la coda degli eventi è vuota sicuramente non c'è più nient'altro da simulare quindi in questo caso devo andarmi a vedere qual è il long più grande di tutti ed è questo eh, se no a questo punto devo eh, estrarre l'evento dalla coda e il metodo per estrarlo qual è? Eh, me lo dimentico sempre remove Me lo confermate, remove dovrebbe essere il metodo che estrae un evento dalla, dalla coda e se la coda era vuota si pianta. Quindi genera un'eccezione. Quando noi stiamo scrivendo un programma per, diciamo, per giocarci, tutte le volte che c'è un errore e lui si pianta è un bene. E la cosa più grave che può succedere è che ci sia un errore e in qualche modo lui lo mascheri e non ce lo faccia vedere. Quindi tutto quello, tutte le situazioni non previste devono uscire in un modo ben visibile, ben drammatico. Quindi l'evento, la remove dovrebbe essere quella. A questo punto, in base al tipo di evento, perché equals? ah certo perché scusate questi li ho messi private cosa preferite i getter e i setter oppure li mettiamo in public visto che stiamo, stiamo facendo le cose veloci e chi se ne importa chi vota i getter e i setter alzi la mano chi per avere tutto pubblico in modo brutale Bene, i brutali, i brutti hanno vinto se no comunque con getter e setter con, uh, Resetter, con, con uh, eclipse sono velocissimi uno ecco qua e lì se li genera il volo va bene, tutto, tutto pubblico e quindi Punto, event type Ecco qua E a questo punto Aggiungiamo tutti i case Allora eh, Beh qui Break tanto vale potrebbe essere così, sì, quindi come default è addirittura una eccezione, voglio, voglio che il programma si blocchi non appena c'è qualcosa che non mi aspetto. Allora, che cosa succede quando un, un utente arriva? Quando un utente arriva tendenzialmente eh, andrà a mettersi in coda da qualche parte. Allora, visto che eh, ho l'impressione che dovremmo scrivere un bel po' di codice in tutti questi vari case, tanto vale avere delle funzioni e poi andare a scrivere direttamente nelle funzioni. Quindi in questo caso qui, eh, customer, un customer. E gli passiamo come parametri, l'istante e il, il customer che è arrivato e sono entrambi dentro l'evento E quindi diciamo che ci siamo, abbiamo spostato il problema a scrivere la funzione new customer un troppe parentesi uh, allora perché c'è un errore qui no, per cui devo mettergli che tipo sono allora no. long e timestamp e Customer, customer. Ok, formattiamo come vuole fatto lui. E vabbè qui se invece ho preso l'evento quello che dovrò ritornare alla fine è il timestamp dell'evento. Quindi se ho un evento io, la, la mia funzione restituisce qual è l'istante di tempo a cui è arrivata la, la simulazione processando quell'evento e quindi il main potrà decidere se continuare oppure interrompere la simulazione il, uh, vediamo il uh, new customer cosa deve fare? Beh, il new customer deve andare a vedere in quale uh, coda andare a sistemare la persona quindi tendenzialmente in quale coda andrà? andrà nella coda più sgombra quindi quella che ha meno persone allora andiamo a cercarci qual è la coda con meno persone per ora la coda con meno pe persone è quella zero, facciamo un bel ciclo for uh, le code qui com'è che si chiamavano? quante code avevamo? num counters Vediamo un po' se. Uh, il. nuo eh, come si chiamava? Customer Q. Se. Customer Q di. t punto. Size è minore di. Customer Q min.size allora min è uguale a t quello che sto facendo qui è scorrere tutte le code che ho all'interno del mio simulatore andare a scegliere quella con meno persone e mettermi in coda su quella Posso dirvi subito che questo non è quello che fa una persona. Voglio vedere il primo di voi che se ne accorge, ma eh, poi quando, quando lanceremo le simulazioni probabilmente troveremo dei risultati che non, che non ci sembrano avere molto senso. Perché in realtà quando io arrivo al, alla, alla, alla, alle casse del supermercato non guardo. Allora, a questo punto io comunque ho deciso in qualche modo che vado a mettermi nella coda min e quindi dovrò uh, customer queue min punto uh, add il mio customer e l'ho messo in coda e ho messo il mio, il mio mino l'ho messo ad aspettare in quella coda devo fare altro? probabilmente no vediamo un po' uh, time stamp Customer. questo potrebbe essere un'idea in un certo istante il il nostro customer si è messo in coda a una certa coda a una certa coda allora eh, beh vi ricordate quando avevamo... Il, quali, quali informazioni potrebbe avere bisogno il, il nostro cliente? Di quali informazioni potrebbe aver bisogno? Ma, mi verrebbe da dire che io tengo traccia di eh, quando arriva, quando se ne va e tutto sommato quanto tempo ha bisogno di eh, impiegare allo sportello perché adesso lasciamo stare il, il supermercato dove è vero che a volte ci sono quelli con il carrello con la spesa per, per sette persone per sette giorni ma eh, pensiamo alle, al tipico ufficio pubblico la, la maggior parte delle persone arriva si fa mettere un timbro e se ne va e c'è qualcuno che ci passa le ore perché non, non oso pensare a quali problemi gli, hanno, gli, gli possono avergli creato con, con i documenti quindi un, il nostro cliente il nostro customer ha almeno bisogno di questi tre elementi quindi deve aver bisogno di private long il tempo a cui arriva il tempo in cui esce dal sistema il tempo richiesto per, per fare la sua operazione e mi verrebbe, tanto perché in questo modo riusciamo a tenere traccia dei nostri, dei nostri clienti anche un ID A questo punto eh, il costruttore, ma iniziamo a pensare è un costruttore molto semplice, che non, ha, che non prende assolutamente nulla, e che tutto quello che fa è settare l'id, come setta l'id? Ma internamente io posso avere una, una variabile contatore, per tutte le volte che ho un nuovo customer il, la variabile contatore viene incrementata di 1. Non mi ricordo se vado, se vado prima lo statico, prima il private, ma proviamo anche così. No, sembra che gli sia piaciuta allora quando io creo un nuovo customer io posso dire che l'id incremento di 1 i customer totali e eh, vado ad assegnare l'id in questo modo tutte le volte che creo un customer lui sarà uno, uno totalmente nuovo poi generiamo la toString però mettiamoci soltanto l'id per cui quando vado a prendere a stampare una stringa mi compare customer diesis e poi l'id del customer e in questo caso possiamo mettere getter e setter per tutti quanti gli altri quindi questo, questo e questo magia tutte le funzioni sono state create o non sapete quando ho scoperto che bastava prima di due tasti per farlo veramente mi sono ho passato giorni e giorni a scrivere <coughs> allora eh, quindi a questo punto, quando il nostro cliente arriva, in realtà nel core dobbiamo qui anche segnare, possiamo farlo qua sopra se vogliamo, che il nostro e.customer.setarrival del tempo che è e.arrival. quindi in realtà quando il nostro customer arriva io gli, setto, gli segno dentro che quello è l'istante in cui è arrivato per ora potrebbe bastare questo per iniziare a vedere se il tutto più o meno funziona ma per vedere se il tutto più o meno funziona mi serve in realtà ancora un'altra funzione comoda che è quella che aggiunge un evento in cui semplicemente vado a non fare nient'altro che aggiungere un evento alla mia lista degli eventi ok quindi da dentro il main quello che posso fare è crearmi un customer e non ha bisogno di nulla tranne di importare sì però a questo punto importiamoli tutti La vita. quindi creiamo un customer creiamo un evento allora l'evento ha come eh, nel costruttore cosa aveva? come primo parametro mm. non c'era il costruttore la facciamo subito costruttore timestamp event type e customer nell'ordine, perfetto Costruttore. Quindi timestamp, event type, customer, timestamp 10, event type, abbiamo customer arrives e C il nostro che arriva e poi abbiamo il nostro core. che segna che è arrivato un evento non dovrebbe fare nulla ma se non altro non dovrebbe piantarsi che è già consolante quello che possiamo vedere è while sm Do simulation step minore di diciamo che il nostro timestamp lo consideriamo in secondi e quindi facciamo aspettare 60 secondi per 60 eh, 60 secondi fa un minuto per 60 fa un'ora quindi un'ora di, di, di, di tempo di simulazione beh, while questo minore, direi che posso non fare assolutamente nulla vediamo un po' e all'istante 10 il customer 1 arriva e adesso sta aspettando nella coda numero 0 Perfetto. Posso vedere se il tutto funziona inserendo ad esempio un altro customer che arriva all'istante 11... effetti all'istante 11, il caso customer 2 viene messo ad aspettare alla coda 1 quindi apparentemente questo sta funzionando torniamo al nostro core, allora qui abbiamo detto che quello che succede è io ho un evento che è la persona arriva o la persona, la persona viene servita abbiamo deciso che era un possibile evento o la persona lascia il sistema quindi ha finito di stare e se ne va eh, in ogni caso quando avviene un evento io a volte in alcune simulazioni nella maggioranza delle simulazioni che ho, che ho provato a fare in, in questo corso mi trovo a aver bisogno di aggiornare altri elementi nel, nel sistema in particolar modo quando una persona arriva io mi posso chiedere se effettivamente c'è già una persona una, una, un bancone libero e pronto a servire questa persona quindi vale la pena molto spesso di aggiungere una funzione che diciamo, gestisce l'update fa l'update del sistema e questa funzione andiamola a scrivere sarà privata void status void. beh, qual è una prima cosa che deve fare questa, questa funzione? una prima cosa che deve fare è scorrere tutte le postazioni e vedere se qualcuno è in grado di eh, servire la persona che è appena arrivata in realtà questa non è nulla come parametro, ma vale la pena di dirgli quando sta succedendo l'update. Quindi quando sta succedendo questo, questo update del sistema. Allora, l'update del sistema, quello, diciamo, la, la prima cosa che posso fare è vedere se qualcuno può essere servito. Quindi, DOM uh, no Counters. Allora come posso controllare se una persona è, stata già, è già servita oppure no? Allora una possibilità è quella di tenermi traccia di che cosa stanno facendo tutte le varie postazioni. Quindi posso avere un array di postazioni e in queste postazioni... Il, io mi segno in queste postazioni se stanno servendo un certo cliente o se si stanno girando i pollici perché non hanno nulla da fare quindi posso andare qua e avrò in realtà bisogno di altre variabili perché avrò bisogno di no, beh, non counters ce l'ho già Private. a questo punto invece avrò un array di customer counter e quello che devo fare quando inizializzo devo anche inizializzare il mio counter deve essere uguale a new customer ecco qua e tendenzialmente anche questo inizializzarlo A cosa posso fare ma posso dire che il counter quando non sta servendo nessuno In questo modo ho la mia variabile counter che mi dice se la postazione sta facendo qualcosa oppure no. Quindi cosa devo controllare? Se il counter t è null, quindi se il lumino nella postazione t si sta girando i pollici, e contemporaneamente la coda associata uh, size è maggiore di 0 vuol dire che c'è una persona pronta a uh, che c'è una persona pronta e questa persona è uh, e il counter è libero quindi cosa faccio? ma direi la estraggo, dalla, estraggo la prima persona dalla, dalla coda Remove, e eh, la associo al counter e poi devo generare un evento che la persona è stata effettivamente servita quando beh, nel tempo attuale più, un, più uno che è il secondo che ci mette per, per arrivare fino dalla coda ad arrivare alla, al bancone più il numero di secondi che quella persona richiede per essere servita. Quindi, allora, quando? Beh, quando è now più 1 più... Mm, forse era meglio... ok ce l'abbiamo già, customer.com getRequested. Questo è quando lui riuscirà a, a, a essere servito, perché adesso più uno, più il tempo che impiega per essere servito. Poi l'evento che, che accade sarà... Event, punto, event time, punto servito e il customer beh, abbiamo C che è il nostro customer e a questo punto possiamo aggiungere l'evento usando la nostra funzione ad event quindi se uno qualsiasi dei counter è disponibile e la persona davanti è qualcuno davanti che sta aspettando io lo devo segnare e possiamo anche scrivere una print il counter adesso sta finalmente riuscendo a servire la nostra persona. Vediamo un po' se già questo potrebbe iniziare a funzionare. Allora, 10 si mette in coda all'istante eh, all'istante 10 la persona 1 si mette in coda nel counter 0 il counter 0 adesso sta servendo la persona 1, all'istante 11 il customer2 si mette in coda nel counter 0, ovviamente perché quando arriva il counter 0 è già vuoto, la, la coda è già vuota. Non abbiamo ancora gestito l'evento, che cosa succede quando la persona viene servita fino in fondo, però già dovrebbe esservi chiaro perché questo è sbagliato. Aspettiamo. allora quando il customer viene servito beh dovrò aggiornare innanzitutto qual è il tempo a cui viene servito quindi eh, punto customer punto set di parture. no se lo metto dopo quando il customer viene servito io che cosa faccio? Eh, se ne va tendenzialmente, quindi ma potremmo anche togliere l'evento che il customer se ne va, perché una volta che è servito non può fare molto altro. Okay. ok allora a questo punto quando il customer è servito che cosa succede? ma diciamo che il customer lo segniamo ci segniamo che se ne va in questo istante di nuovo eh, chiamiamo una funzione che diamo come nome aiutatemi i nomi sono sempre eh, vabbè, non chiamiamo una funzione, visto che non ci viene il nome lo facciamo direttamente qui nel nello switch, allora quello che dobbiamo fare è andare a liberare il, la postazione in cui il customer stava effettivamente, in cui il nostro cliente era servito. Quindi innanzitutto dobbiamo capire qual era questa postazione. Quindi facciamo il nostro solito ciclo for se counter T è uguale uguale a e punto customer counter t è uguale a quindi io spazzolo i counter se trovo un counter che stava servendo quel cliente lì lo ha zero devo fare altro Ma. se ne va okay. vediamo come sta andando la nostra simulazione allora al 10 arriva il customer 1 che si mette in, in coda alla coda 0 e adesso all'istante 1 all'istante 11 in realtà qui quando io servo qualcuno non scrivo l'istante di tempo ma potrebbe essere interessante vederlo. Nell'istante 10 il counter inizia a servire il customer 1, il customer 2 arriva all'istante 11, si mette in coda, va davanti al counter 0 perché trova la coda vuota, all'istante 11 il customer 1 se ne va, all'istante 11 il customer 2, Uh, all'istante 11 il counter 0 inizia a servire il customer 2 all'istante 12 il customer 2 se ne va forse non avevamo uh, specificato di quanto tempo avevano bisogno i vari customer che forse potrebbe essere più utile c.set requested 42 e 20 perfetto allora alle 11 eh, al 10 il customer 0 il counter 0 inizia a servire il customer 1 a questo punto ai 53 hai finito e il customer 1 finalmente se ne può andare sempre ai 53 il counter 0 inizia a servire il secondo cliente e a 74 il secondo cliente se ne va c'è ancora un piccolo errore perché noi abbiamo detto che eh, in realtà noi consideriamo più 1 qui, quindi così potrebbe essere più corretto. Ai 10 arriva il customer 1, ai 11 questo inizia a essere servito nel primo counter, ai 11 arriva il customer 2 che si mette in coda nel, davanti al counter 0, perché non c'è nessuno in coda. Ai 53 ho servito il primo, ai 54 inizia a servire il secondo, ai 74 ho servito il secondo. E qui dovrebbe essere chiaro perché non succede così nella realtà. Vedete il problema? un quarto. Vedete il problema? Perché ai 74 esce il secondo cliente? Ha senso che il secondo cliente esca ai 74? La risposta è assolutamente no, perché il secondo cliente si mette in coda davanti al primo, uh, alla prima postazione perché non trova nessun altro in coda è vero che non trova nessun altro in coda ma c'è una persona che in quel momento viene servita quindi la, la, la, la postazione non è vuota la postazione non c'è nessuno in coda ma c'è uno che viene servito per cui se io arrivo e non c'è fila in nessuna delle casse però tre casse sono occupate perché stanno, ci sono le persone dentro che stanno lavorando e la quarta è vuota secondo voi dove vado? quindi questo non è corretto. Io non vado nella cassa, che, nella, prima, nella cassa che ha meno persone in coda, io vado nella cassa che ha meno persone in coda e dove non c'è nessuno che è già servito in quel momento. Quindi, ci sono milioni di modi diversi per scriverlo, però noi possiamo fare così le persone che aspettano nella prima cassa sono queste e le persone che aspettano nella seconda sono queste poi se counter t diverso da null più più nt se counter min diverso da null nmin più più e a questo punto io posso fare l'if nt minore di nmin Di no, ci sono qualche milione di modi diversi per scrivere questo stesso frammento di codice, però l'idea è che io quando faccio il confronto devo tener conto sia se le persone, sia se le persone quante persone ci sono in coda, sia eh, se la persona, se la cassa è già occupata. E vedete infatti che a 10 arriva la persona 1 e si mette in coda davanti alla 0, a 11 quella persona inizia a venire servita, a 11 arriva il secondo che però si mette in coda nella cassa 1. A 12 la persona 1, la persona 2 viene servita nella cassa 1 e se ne vanno ai 32 e ai 53, entrambi hanno finito. Quindi... Questo già inizia a essere leggerissimamente più corretto. A questo punto dobbiamo iniziare a pensare a quali sono, eh, a come vogliamo fare a tenere traccia delle eh, statistiche. Quali sono le statistiche che ci interessano in, questo, in, questo, in questa simulazione? Ma mi verrebbe da dire. Eh, quanto aspettano in media le persone, quanto sono lunghe le code, quanto aspettano al massimo le persone e quanto al massimo è lunga una coda. Questi sono parametri che potrebbero interessarmi. In realtà anche la, la, alcuni parametri della distribuzione potrebbero interessarmi, ad esempio... È importante sapere se uno solo è stato sfortunatissimo e tutti gli altri molto bene oppure in media sono andati tutti maluccio. Sono tutti fattori che cambiano molto la, la, la percezione, però possiamo iniziare a pensare a delle statistiche estremamente semplici. Perché interface? Ok, classe. E pensiamo a una classe statistiche. Quante, qualcosa di strano? Okay. Allora, beh, quante persone sono state servite in totale? Poi, ad esempio, quanto hanno aspettato in media? Ma quanto hanno aspettato in media? in realtà eh, posso vederlo come un metodo perché se io tutte le volte che una persona un cliente lascia il mio sistema aggiorno quanto ha aspettato poi quando, quando qualcun altro mi chiederà qual è l'attesa media vado a prendere l'attesa totale la divido per il numero di, di, di customer e saprò l'attesa media per ogni e saprò l'attesa media per ogni, per ogni cliente quindi in realtà quello che mi può servire è dot wait mean wait time max wait time Average weight time in realtà no, perché abbiamo detto che quello lì lo, lo, lo faccio come... Eh, ci sarà un metodo che mi darà questo. Max Q length potrebbe essere un altro parametro che mi serve per tenere un minimo di statistica. Allora, eh. Perché ho una classe separata di eh, statistiche? Fulvio oggi vi ha fatto vedere il e eh, L'idea, quello, che, vogliamo, eh, quello che, che voi alla fine sarete in grado di fare, è eh, una simulazione che gira e una finestrella, ad esempio, che vi mostra, col passare del tempo, alcune informazioni medie sulla simulazione. Quindi vi permette in qualche modo di, di, di vedere effettivamente come stanno andando... I dati e come stanno andando le, le, le situazioni. Quindi, avere una classe separata che contiene le statistiche, questa classe poi in qualche modo eh, verrà, uh, fin I dati di questa classe finiranno con l'essere aggiornati eh, parallelamente all'esecuzione del thread che, in in che fa girare la simulazione. Allora, per aggiornare le statistiche, come posso fare? Per aggiornare le statistiche, ad esempio, posso eh, aggiungere alle statistiche un customer. Quando il mio, la mia, eh, il mio cliente lascia il sistema, ha già dentro tutte le informazioni che servono per aggiornare le statistiche. Quindi, vabbè. facciamo il solito costruttore. public, customer, allora se io aggiungo un customer, beh, allora dovrò aggiungere e aumentare il numero totale di customer, poi Poi cosa dovrò fare? Beh, il tot wait time sarà uguale a cosa? C.departure eh, meno C punto get arrival. E quindi aggiungo il, il tempo che questa persona è stata, eh, è stata nel sistema. Potrei anche to togliere, in realtà non è, non è tutto waiting time, è anche, devo togliere anche il tempo che lui ha effettivamente impiegato al, per fare quello che doveva fare. Poi, eh, beh, diciamo che se, Max, mh, è più carino metterlo, long wait uguale, Siccome devo riusarlo tanto vale fare una variabile, quindi uh, dot weight time più uguale weight if max weight time maggiore no minore di weight devo aggiornare. ho finito e per quanto riguarda il tempo minimo beh, if min wait time maggiore di wait oppure dot customers uguale uguale a 1 quindi se è la prima persona che sto inserendo allora min wait time è uguale a wait quindi sto iniziando a, ad aggiornare le, le, le statistiche per cui se eh, vabbè, il massimo è abbastanza ovvio il minimo lo devo aggiornare o se è minore del minimo o se è la prima, il primo cliente che sto trattando, allora sicuramente quello che ha aspettato lui è il minimo direi che possiamo fermarci qui e riprendiamo domani.